Oh, i preparativi del tuo matrimonio ti stanno portando via un sacco di tempo e di energie? da un po' di tempo le persone si allontanano appena ti avvicini? allora forse ti stai trasformando in una Bread zilla è un termine inglese che unisce le parole Bride e Godzilla. Questo termine descrive al meglio la tua condizione di sposa super stressata dai preparativi del tuo matrimonio. Questo dovrebbe essere uno dei periodi più felici della tua vita, ma ti stai rendendo conto che organizzare un matrimonio non è uno scherzo. Ci sono una moltitudine di dettagli a cui devi pensare selezionare i migliori fornitori, essere puntuale con i pagamenti, gestire le ansie e le pressioni familiari, trovare il tempo per il tuo partner, gestire le tue emozioni e questi sono solo alcuni esempi. Non è colpa tua, anche la sposa più equilibrata e organizzata può essere travolta dalle aspettative e dalle pressioni di, delle persone che la circondano. Quando senti lo stress che cresce, senti la brezilla che è in te che sta per scoppiare e uscire, fai stop. Prenditi un momento di pausa. Può essere quello che vuoi, vai a fare una passeggiata, leggiti un libro, guardati un film, vai a farti a fare un massaggio rilassante. L'importante è che stacchi la mente da quello che stai facendo, vedrai che il giovamento non sarà solo tuo, ma anche di tutti coloro che ti stanno attorno. Commenta qui sotto se anche tu stai vivendo questo momento un po' particolare e se hai bisogno d'aiuto scrivimi a infochiocciola 5 sensicom Bene, per non perderti i prossimi video iscriviti al mio canale. Alla prossima e al successo del tuo matrimonio!